ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabris e in questo video vi voglio dare una piccola astuzia per poter migliorare un pochettino eh, la veste grafica di RaceRoom. Come sapete ragazzi RaceRoom gira sotto le DX9 che sono molto molto Vetuste rispetto a quello che è il, eh, diciamo, i simulatori attuali e tutti i giochi in generale che escono in DX12, ragazzi, quindi eh, diciamo che sono un po' indietro. Meriterebbe veramente una rimasterizzata a livello grafico questo simulatore. Allora, da giugno dell'anno scorso i, i, ehm, i programmatori hanno messo a disposizione degli shader da poter cambiare, diciamo, per migliorare un attimino la versione grafica o perlomeno applicare. Questa sorta di filtro che migliora forse un attimino il gioco. Ve lo dico subito: non fa miracoli, ma assolutamente. Però era giusto segnalarvelo perché credo che sia una chicca in più che viene a aggiungere uh, un po' di effetto grafico al gioco che non guasta mai. Allora, per farlo è molto semplice: bisogna andare sotto la cartella Steam. Potete passare da Steam e fare direttamente. Uh, fammi vedere i file locali. Eh, però io ho tutti. I, I collegamenti qui, quindi eh, andiamo su Steam, Steam Up Common, quindi andiamo su Raceroom Racing Experience, quindi game, quindi shaders quindi dx9, quindi fx, quindi moods. E qui vi trovate questi quattro file. La prima cosa in assoluto da fare, ragazzi, ricopiate e fate un backup perché vi saranno sempre utili e perché se succede qualcosa poi mi dite Fabrizio, mi, mi hai fatto fare delle cose, non mi parte più Raceroom. Quindi abbiamo il nostro backup. Otteniamo teniamo buono buono da parte e ci troviamo questi quattro file. Default, realistic, standard day, xproc con estensione moods. Queste non sono nient'altro che le shaders disponibili per il gioco. Default è quello che carica, è il file che carica il gioco quando avviate Race room. Quindi è quello che va a cercare, gli altri non li caga di striscio. Quindi per attivare realistic non dovrò fare altro che rinominare il realistic in default ed eliminare o rinominare con un altro nome il default per poterlo attivare tutto qua se voglio lo standard day uguale rinomino standard day default e cambio il nome al default prima perché sennò mi dice di sovrascriverlo d'accordo? e X xproc è la stessa cosa ragazzi tutto qua bisogna solo rinominare il, il file .mood che vi interessa come default perché così il gioco vi caricherà il file di default stop, nient'altro se vi siete persi o rinominato male, eccetera, tornate, prendete i vostri file di backup, fate copia e lo incollate qua. E così tornate al punto di prima. Quindi riepiloghiamo, andate in questa cartella qui, quindi che è moods sotto dx 9 shader game restroom experience common steam up steam. Qui dentro ci sono questi quattro file. Il gioco legge. Il default punto e quindi per attivare che devo fare devo se voglio ad esempio il realistic io guardate lo, lo faccio così lo facciamo insieme io questo il default lo cancello vado su realistic faccio rinomina e così se avvio race room mi attiva il realistic ora per tornare indietro molto semplice copia incolla senza fare rinomino, questo è quello che prendi copia incolla ed è fatto e quindi in questo momento è in default Ora per farvi apprezzare eh, la differenza dei vari shaders che il gioco vi propone eh, Per evitarvi di fare voi le prove eccetera eh, A seguito di questo video qua, eh, farò, vi farò vedere quali sono le differenze eh, dopo aver applicato appunto questi shader filtri Chiamateli come volete D'accordo? quindi questo non è nient'altro che uh, un po' quello che succede con i programmi come Reshade che applicano dei filtri ma anche GeForce Experience di NVIDIA lo fa e eh, migliorano un po' la qualità grafica a volte con dei risultati sorprendenti soprattutto ad esempio con Assetto Corsa 1 che veramente si presta molto bene a questa tipologia di filtri combinando anche, altri, eh, anche altre applicazioni esterne che veramente rendono il gioco ehm, realistico e soprattutto a passo con i tempi a livello grafico perché oggi lo sappiamo l'occhio vuole la sua parte quindi nella speranza che questa piccola chicca che vi ripeto, non fa assolutamente miracoli, però è una funzione idea in più, perché non sfruttarla? Nella speranza che questa piccola chicca vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un pollice in su su questo video, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto, ciao!